Si vede bene? Morbidissimo, è pronto. E quindi il nostro impasto è perfetto, possiamo continuare a fare gli gnocchi. Allora, invece, le chicche sono queste, facciamo piccole piccole, e poi le arrotondiamo un pochettino con le mani. Queste sono le chicche di gnocchi. Quindi, niente acqua nel latte dell'impasto? No, no, no acqua nel latte, avete visto che le ho fatti solamente con patate e farina, né acqua e nel latte, e queste sono le chicche, allora. mettiamo un po', dove è andata la semola rimacinata? è andata, la, Vabbè, mettiamo un po' di farina, possiamo, sia, possiamo farlo sia da questa parte, si vede? Sì! o da questa parte, uh -huh. è la stessa cosa? L'alternativa è la cioè così costi semplici. Sì. Addirittura mia nonna usava, mia madre usava la, la grattugia del formaggio, quella in acciaio, si può utilizzare pure quella. Saluto e ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, fate gli gnocchi <ride> per Pasqua. <ride> Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.